mela caramellata nella cannella giorni fondamentali nello sviluppo della casa periodo in cui con mm, il cibo tofu saltato con lievito alimentare mi piace, mi piace, se non mi piace lo dico Siamo in casa nuova che incomincia a assumere sembianze semi-umane. Siamo ancora in attesa del tavolo, del mobile, della credenza, eccetera. E quindi vi farò un house tour fatto per bene al momento che tutto arriverà. Per sistemare una casa ci vuole circa un mese, un mese e mezzo, quindi scusate l'attesa. Comunque ho appena realizzato che se io vi metto qua e vado indietro e qui ci sarà la credenzina, io qui ho lo spazio per fare i video workout, non pensavo, non lo credevo possibile, infatti sono felicissima, la luce è anche perfetta, quindi yes, i video workout continueranno anche in questa casa, qui ci sarà il tavolo, basterà spostarlo, ma vabbè, sono dettagli. Comunque, questi sono giorni in cui non stiamo facendo niente di particolare, se non cercare di sistemare casa, lavorare da casa e... Mi sto godendo Jimmy che finalmente è un uomo libero, ieri infatti siamo andati ad allenarci al parco, è stato bellissimo, finalmente. Uh, mi sono messa un pochino ai fornelli, sto provando nuove ricette, alcune vengono, altre non vengono. Jimmy è nudo qui dietro. <ride> Perché giri per casa nudo? Vai, vai non ti piglio, ma non ti prendo! Ad esempio l'altro giorno ho provato a fare la mozzarella vegana di anacardi, è venuto uno schifo, o meglio, non sapeva di nulla, come la maggior parte delle cose. Adesso sto provando a fare un pane uh, di flaxseed, che sono i semi di lino, e ragazzi, profumo buono, sta venendo tipo focaccia, cioè è incredibile! Sto stragasata, non me l'aspettavo assolutamente Ma secondo me è anche già pronto Mentre la bomba a Ah però è super, è super areata Ma mm, poca sostanza Comunque, nulla, oggi vi porto con me in questa giornata Che si sta svolgendo adesso qui al computer Sto editando un video, sto lavorando e eh, poi questo pomeriggio ho delle chiamate di lavoro e poi finalmente vado da epilate vado a sistemare le braccia che sono diventata una scimmia praticamente e vado a fare il richiamo gambe, inguine insomma, ritorno umana sofferente ma ritorno umana pranzo di oggi con couscous di grano saraceno melanzane tofu saltato con lievito alimentare oggi pranzo weekend yes. l'idea in realtà era quella di fare una pasta alla crema di barbabietola ma ci ho messo il latte di soia ed era scaduto, quindi non alla fine l'ho fatta solo per Jimmy Yuppie. Senza il latte. e abbiamo iniziato Curon, Curon, Curon. su Netflix Uh, no, no, no. Uh, boh, siamo alla terza, vedremo Mamma mia però Non dai mai, mai bei voti te. Senti chi parla Cioè dai, è sua, è carina È come se sei severa Jimmy, A Jimmy fa paura Fa paura, mette, cioè, se a oh. mangiare Pollazzi addosso di <ride> una serie tv anche no. Cioè no. mi dai rimane qui okay, oh. Buon appetito Buonanini! Questa sera con insalatona qui c'è del polo di luna poi c'è del riso che sta cuocendo e in forno ci sono due belle oratozze che mi ha portato il mio vendero di fiducia anche adesso che mi sono trasferita in un'altra zona eh, eh, eh, eh, eh. Ci sono rumori strani in questa cucina Qui ragazzi, in questa zona No! Ecco Abbiamo il nostro carpentiere Cosa hai fatto? Doccia? E, Jimmy Doccio. ha sistemato il soffione Super proud, quanto sei bravo? Sì, ci dovevo mettere la metà del tempo ma... E eh, vabbè dai, sono esperienze no? No, non sono esperienze, sono sfighe Ma comunque va bene, sono state superate alla Greta Bravo, bravo Vai, vai Lascia il buco papà! va Su, su, su Sono tutti i calzoni sbuzzati Eh? Sono tutti Luna! sbuzzati Sono il buio eh. Cosa saranno i harzoni? Eh ma dai E a a non si dice harzoni. Vieni sì, io non voglio mangiare il pesce freddo. Poi a dire Avanti popola la riscossa! Ai ai ai ai ai ah, bellino! Che sistemazione bellina, bellina, bellina! Uh, come la vita e poi so... per le taste sì. risolvete il sogno mm. vai vai mettilo oh. ehi hey, datti narad mad vai play buongiorno questa mattina colazione con la mia yogurt bowl fatta seguendo il metodo che vi ho fatto vedere negli ultimi vlog che ho fatto in quarantena questo è un periodo in cui con mm, il cibo mi sento in un periodo un po' strano perché niente o poco di ciò che cucino più mi dà excitement, mi dà gioia, mi, mi, mi esalta mi sembra tutto, tutto molto piatto e um, anche tipo la colazione, solitamente io sono stracciata per la colazione mi piace sempre tantissimo eccetera anche le mie normali colazioni adesso sento che non mi stanno molto appagando e secondo me è perché è troppo tempo che mangio solo e soltanto ciò che cucino io Prima solitamente, essendo sempre in giro, essendo sempre in viaggio, riuscivo a, a mangiare fuori e secondo me quello mi dava varietà nei sapori, nei gusti, magari gusti più forti, eh, mentre i miei magari sono più leggeri e eh, forse quello manteneva il mio palato bello attivo e mi permetteva di gustare al massimo ciò che cucinavo. E, penso che sia sempre la questione del... Il troppo annoia cioè ad esempio se um, ci piace una maglietta però la mettiamo poi tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni, a un certo punto con la maglietta ci andrà un po' a noia ed è anche un po' lo stesso discorso ampliato però a tutto che avevo fatto in un mio uh, articolo sul blog dove avevo detto che um, Dopo un po' la stessa colazione per me non sapeva di nulla, quindi praticamente se per troppo tempo mangiavo non so, il giga pancake mele e cannella arrivava un certo punto che quel giga pancake mele e cannella per me non sapeva più di nulla e quindi è arrivato il momento di variare e secondo me adesso mi si è un po' amplificata tutto il reparto alimentare perché volentieri e nolente cucino bene o male sempre queste robe, le verdure in frigo sono sempre le stesse, è difficile variare, non ho tempo di impegnarmi nel variare troppo, dovrei, e secondo me è anche quella la cosa, però insomma, secondo me devo andare a mangiare fuori, mi devo invitare a colazione fuori, ho questo desiderio di andare a fare colazione fuori, e anche un pranzo e cena insomma adesso che si può cominciare ad uscire andare al ristorante vediamo se quando ci siamo un po rassettati perché vedete la situazione che disastro che è ancora riusciremo a dedicarci un pochino di tempo ma con l'estate poi sono sicura che vi passerà anche perché abbiamo in programma qualche viaggio qua in italia e quindi assolutamente non starò moltissimo a casa Comunque detto questo se non mi ricordo male questa bowl che ho fatto esattamente come l'altra volta mi aveva stracitata e stragasata e mi era piaciuta tantissimo. Quindi, vedia vediamo la differenza, sarò super seria. Cioè nel senso, se mi piace mi piace, se non mi piace lo dico. Buona ma mm, non mi esaltano i sapori. Stavo cambiando io, palato, gusto, che ne so Abbiamo bisogno di varietà yeah! Che bella la lampada così fatto! Oh. Cioè prima davvero il lampadario pendeva da lì e arrivava ad altezza Non so, sì, veramente arrivava qua 3, 2, 1 Wow, oh, la bellissima. Spegni l'altra. bella. Guarda come illumina le nuove luci in casa. Si modulano con questo telecomando. Guardate, allora, giuro che prima ha funzionato. Ecco, regolazione di luminosità e luce sempre più blu. E luce sempre più gialla per la sera ma io non la userò mai questa luciaccia questa mmm, che bello che bello ah, a me le luci della casa cambiano la vita no per il mio lavoro sono abbastanza fondamentali perché una foto con la luce bianca Viene decisamente meglio rispetto a una con la luce gialla, viene più naturale e non devo perdere tempo a modificare le luci, quindi top. Questi sono giorni fondamentali nello sviluppo della casa, dell'assestamento in casa diciamo, perché oggi arriva la lavatrice. E non ve l'ho detto ma essenzialmente la lavatrice era andata. C'era la muffa dentro e quindi il proprietario ha deciso di cambiarla. Noi eh, abbiamo accumulato in queste due settimane che siamo qua tutta la roba sporca. E ecco, grazie Jimmy per la visione del mio mutante. E considerate che siamo ai tempi del virus, ovunque! e quindi ogni volta che torniamo a casa, la roba la mettiamo direttamente a lavare lì nell'angolo, quindi quell'angolo è tipo contaminazione nucleare, non so, meglio starci lontani. Comunque, oggi arriva la nuova lavatrice, ma ovviamente, figurati si può essere tutto semplice. Qui eh, dobbiamo far uscire quella vecchia. Jimmy ha scardinato la porta e adesso pretende il mio aiuto, non so per fare che cosa, sinceramente. sta perdendo acqua? si sì. oh. schifo cazzo è successo dove oh, è Leo? Uh. ah guardate fa schifo però eh ahi non è così puzzolente Va. luna T'azzardare, eh? Mentre Senti, in... riportami una portata di mano, il... Pranzo di oggi con patate dolci cotte al cartoccio nel forno, taccole, che sono taccole surgelate in realtà, al pomodoro, le cuocio direttamente in padella e poi ci aggiungo della salsa di pomodoro che faccio a prendere e due uova, perfette, alla fashions. A Jimmy non gliel'ho poppata e voglio aspettare se lo faccia lui per un po' lì. Oggi è una bellissima giornata perché finalmente dopo 4 mesi torno ad acrobatica. Non possiamo fare più le classi di gruppo, quindi il centro di acrobatica mi ha dato la possibilità di convertire le mie classi di gruppo in classi private è meglio <ride> e quindi oggi ho la mia prima privata e vedremo come va però in teoria dovrebbe essere molto più efficace io avevo iniziato facendo le classi di gruppo perché volevo fare gruppo era bello il gruppo che si era formato e volevo anche capire se era una cosa che mi piaceva veramente Tuttavia, però le classi di gruppo di un'ora si lavorava il giusto diciamo quindi adesso penso che sarà un'ora bella bella tosta e bella intensa perché sarà dedicata totalmente a su di me e non vedo l'ora, finalmente si torna ad acrobatica ok non piegare la gamba buttala su senza piegarla Poco presalto. Un po' più lenta. Sì, sì, devi andare così con forza. Più veloce però. Dai che buona! Ah, acrobatica spettacolo! Sono riuscita a mantenere, nonostante i 4 mesi di non allenamento... Uh, sia la rondata che la ruota senza mani Anzi a me è sembrato averle fatto meglio oggi rispetto a sempre Quindi sono contenta, di, sono contenta di aver continuato ad allenarmi Sono sporca qua Almeno per mantenere la fisicità che serve per compiere questi gesti atletici Sono tornata a casa e uh, purtroppo il tavolo non è arrivato Quindi deduco che questa sarà la nostra ultima cena senza tavolo e eh, domani la colazione vediamo, arrivi almeno la mattina buongiorno, questa mattina ci riprovo colazione con mini pancakes con mela grattugiata dentro e mela caramellata nella cannella con una montagna di burro di mandorle di cui vi aggiornerò a brevissimo con un side di yogurt di soia vediamo se questo cambio di sapori e gusto mangiare con le ginocchia in bocca oggi mi soddisfa quindi pezzettino di mela focus yeah focus non so voi ma quando so che la parte più saporita come il burro di mandorle sta da questa parte io me la al palato, quindi ora invece di mangiarlo così, mangio così. Me la appiccico alla lingua, scusate, non è al palato. Ok. Avevo bisogno di questo. Burro di mandorle. <ride> che spettacolo. siamo arrivati alla conclusione di questo video um, è un periodo un po' particolare per me ammetto che avere caos in casa mi ha portato ad avere caos nella testa o generalmente ho caos nella testa anche perché la mia casa è sempre stata un caos quindi caos no, è che sto facendo tanti pensieri, sto cercando di evolvermi sto cercando di capire come stare meglio soprattutto quando c'è qualcosa che sento che non mi fa stare bene e realizzare cos'è e poi agire di conseguenza non è assolutamente facile ma come sempre ci saranno delle rivoluzioni nella mia vita perché mi piace cambiare mi piace evolvermi eh, appunto cercando un benessere mentale e fisico insomma qualcosa che mi faccia dormire la notte e ve lo dico perché quando ho avuto questo, questi pensieri e quel qualcosa che non mi faceva stare bene, io la mattina mi svegliavo alle 5, anche un po' in preda all'ansia. Invece nel momento in cui, in questi giorni, ho incominciato a fare i primi passi verso altre decisioni, verso un cambiamento, si è visto subito perché io adesso la mattina dormo, mi sveglio comunque presto, se 630 sette, però non è le 4.30-5, a meno che non mi sveglia Luna chiedendo cibo, facendo saltare la ciotola e eh, vabbè, dettagli. Comunque, uh, prossimo video, si continua questo stile di vlog, fatemi sapere se vi piace. Non stiamo facendo tantissimo in questa giornata perché ci stiamo facendo assorbire dalla casa. e um, Penso che l'house tour sia ancora molto lontano perché i mobili impiegheranno un po' ad arrivare, ma va bene, fa lo stesso, non c'è problema. Comunque, se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere, fatemi sapere se ne volete altri così. Il prossimo sarà il mio allenamento per eh, le gambe in palestra, quindi... Un mix tra i pesi e corpo libero, ma comunque ve ne parlerò nel prossimo. Quindi niente niente ragazzuali, noi ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere se ve l'ho già detto, ok? Quindi no, uh, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un messaggio, un commento, un commentino. Ciao ciao!